salve a tutti e tutti ecco vi saluto eh, faccio questo video così perché renzo montagnani everything amico di instagram e che c'è un account in youtube che non mi vuole rivelare quale mi ha detto che la gente si è stancata perché io eh, utilizzo sempre la stessa location mi filmo sempre nello stesso modo ecco adesso mi sto filmando in un altro modo perché ho cambiato location infatti eh, anche come potete vedere eh, mi vedete in un'altra prospettiva volevo fare un live eh, però eh, poi ho detto no non mi va adesso è tardi tardo pomeriggio però e quindi la faccio così piazzando il cellulare alla meglio sempre su dei, dei contenitori di plastica delle cose poi qua ciò eh, ancora senza togliere dalla confezione che mi sembra che ha perso il suo liquido che ha una livella qua ciò la bussola eh, del feng shui che c'è anche delle cordicelle ma io non ho mai utilizzato quindi no. non l'ho mai tolta dall'involucro e qua dice made in china item numero eh, non dice il numero eh, quantità una dozz una dozzina si vede che era il cartone che ne aveva una dozzina e qua ci sono proprio i non so se si gira o no c'è proprio eh, io mi avevo mi ero scordato di avere questa bussola adesso la, la aprirò eh, di avere questa bussola del feng shui che perlomeno ti dà il nord magnetico però è scritta in cinese quindi io anche il nord sud est ovest basta che poi la paragono a una bussola beh tanto dice zero gradi zero gradi 180 270 90 basta che la paragono a una bussola che ho normale e saprò quindi certo come interpretare poi tutta questa miriade che dovrebbero arrivare a essere 64 poi la confezione è rimasta unta fuori io pensavo che avesse perso tanto per conservarla così incartata con questo plastico bisunto e toglierla fuori mi sembra che ha perso l'acqua della bussola per quello che unta c'aveva dell'olio anche però segna lo stesso bene le lancette segnano prima c'era una bolla d'aria adesso no deve essere quello che è uscito si si vede tutto bagnato tutto come ciò eh, in questa che ma... mi sono vissuto le mani Bis... Bis... mi sono bisonte Beh. olio olio grasso eh, adesso qualcuno mi saluta e io devo schiacciare qua Duccio barbacani ciao Duccio barbacani eh, mitico anche te ho visto i tuoi video oggi ne verrò vedrò altri eh, ciao duccio barbacani allora come vedi ho cambiato location perché grazie per i like eh, ho cambiato location perché il nostro amico renzo montagnani everything che non so se tu conosci che sta su instagram ma conosce lui il nostro amico eh, mario eh, no mario eh, sì, Mario e eh, non mi ricordo giusto che fa le dirette, il re degli hangout. Ecco, lui lo conosce. Mario Ciricello, quindi evidentemente lo segue. Quindi, ergo ci avrà un account che non mi vuole dire qual è. Quindi, se voi tutti conoscete eh, chi, chi sta eh, in YouTube che sta anche in instagram con il nome di renzo montagnani everything eh, me lo dica: è un appello pubblico che faccio perché io lo voglio seguire in youtube magari non avrà dei video allora parlando del più e del meno volevo parlare eh, delle elezioni il tema che ho trattato nel programma di sprecher di oggi e prima ho fatto un, un radioprogramma sprechere adesso faccio questo live che probabilmente sarà molto corto abbiamo fatto le elezioni politiche in italia e sono uscite delle elezioni politiche all'italiana cioè hanno vinto tutti eh, sembra che non ha perso nessuno perché la sconfitta non ha padri ma la vittoria sì, ha molti padri eppure ancora non si riesce a formare un governo perché le pasticciate le facciamo sempre all'italiana non vi scordiate che per esempio eh, cadevano i governi prima del pentapartito allora il gran volpone di giulio andreotti si è inventato il pentapartito per fare un'ampia coalizione così anche se cadevano i governi rimanevano sempre al governo eh, per diritto acquisito anzi prima aveva fatto il sesta partito poi un partito si è ritirato perché ha voluto rimanere all'opposizione eh, si trattava se non mi sbaglio del partito comunista italiano o magari il partito socialdemocratico non mi ricordo quale ma eh, adesso continuiamo a fare le cose all'italiana perché da tangentopoli e mani pulite in poi si è cercato di fare un bipartitismo in italia come negli stati uniti ma non ci si è riusciti perché nessun partito conseguiva la maggioranza assoluta cioè il 50 dei voti più uno allora hanno fatto un bipolarismo che è venuto veramente bipolare quasi schizofrenico nevrastenico perché si sono formati una cozzaglia eh, di, di, di movimenti eh, si sono formati due poli che è una sono state due accozzaglie di partiti politici e eh, che si mettevano insieme come l'armata Branca Leone per sconfiggere eh, streghe ed eretici, eh, e mulini a vento, quindi eh, poi alla fine quando riuscivano ad andare al governo si sputanavano fra di loro perché per esempio adesso posso dire certe parole perché YouTube per il momento non mi monetizza eh, e mon non monetizzerà questo video eh, per esempio eh, nel 94 umberto bossi tolse la maggioranza berlusconi perché lo trattò di mafioso e di piduista Ops. lo trattò di mafioso e di piduista nel 94 quindi fece cadere il governo berlusconi dopo due anni poi cade il governo prodi eh, prima e che quindi non, se non mi ricordo male ci fu un governo di transizione tecnico eh, con eh, amato poi venne prodi cosa cose vere e verificate grazie duccio barbacani poi venne eh, prodi e lo fece cadere dopo non so se due o tre anni o un anno il mitico bertinotti che è uno degli ultimi veri comunisti e nonostante ciò indossava cashmere e frequentava i salotti bene dell'italia degli stati uniti il mortadella sì quindi bertinotti fece cadere il mortadella mortadella lui che si diceva tanto marzista da frequentare eh, i governi e gli ambienti più conservatori e infatti era uno dei pochi comunisti eh, bertinotti e non sandro pertini che andavano negli stati uniti senza nessun problema eppure ti facevano firmare quando terrava l'aereo una dichiarazione che dichiaravi che eh, non ti eri mai iscritto né sostenevi nessun partito nazista o di ispirazione nazista e che eh, non, eh, non hai neanche sostenuto o votato per i comunisti. Eppure, certi comunisti italiani erano di casa negli Stati Uniti, come D'Alema, come Prodi. E poi ritornavano Prodi, Berlusconi, Berlusconi, Prodi. Qualche governo tecnico. Quindi ogni tanto ci ripresentano, ci rifilano un governo tecnico come una novità. Eppure ci sono stati durante il pentapartito, eh, prima del pentapartito, se sì. è stato in America, San Sì, si vacanze a Miami, a New York, Boston, eh, in Florida, in Texas, quindi voglio dirti eh, poi in nord america duccio barbacani come tu saprai quando uno si presenta a candidato presidente e non è eletto non ci riprova una seconda volta per esempio george walker bush junior la prima volta si è eh, confrontato con uno che non so come si chiama che era magro alto con i capelli bianchi e ha vinto la seconda volta si è confrontato non con lo stesso politico senatore perché eh, si scansano i senatori di un partito eh, ne arrivano altri eh, non vogliono perdere allora si è confrontato con algore e per un broglio elettorale giusto nella florida eh, che magari il suo fratello lo ha aiutato ha vinto di nuovo Josh walker bush Jr ha governato due mandati quando si è presentato obama eh, si è presentato contro non so chi edwards e l'altro sì eh, esatto e obama anche se presentato contro un altro non si è presentato contro Al Gore, eh, capisci eh, o oh, non so chi eh, e poi si è presentato contro eh, sì eh, quel signore anziano che non era quel giovane dai capelli grigi o bianchi ma eh, adesso non mi ricordo i nomi e poi Donald Trump si è presentato contro Hillary Clinton non si è presentato contro Al Gore cioè una volta che hai fatto la tua campagna elettorale, che ti hanno dato i tuoi milioni, centinaia di milioni di dollari per candidarti, e che quindi sei risultato un cavallo perdente, basta. La tua carriera può continuare come senatore, come qualsiasi altra cosa, o può finire la carriera politica. Invece, in Italia, la carriera politica dura vita e si dice direbbe che i partiti e i cittadini non hanno fantasia perché continuare a leggere, a leggere, a leggere. Le stesse persone Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi per quasi vent'anni a parte i periodi e, e, di, di governi tecnici che abbiamo avuto: sempre ci abbiamo avuto Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi, Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi, Prodi Berlusconi, Prodi, Prodi Berlusconi, Berlusconi Prodi. Era un mantra, era e poi tanto Prodi come Berlusconi riarmavano gli stessi gabinetti. Per esempio, guarda, e Berlusconi si porta sempre di si è sempre portato dietro Letta sempre brunetta, sempre la stessa gente, come se in Italia mancassero eh, aspiranti a avere gli stessi incarici delle persone che rinnovano. Ecco questo è stato il mio pensiero del giorno, rifletteteci, se vi è piaciuto il video condividete e mi raccomando, eh, non lasciate di seguirmi, aiutate il mio canale a crescere, ho bisogno di 4000 ore. Guardate i miei video e condivideteli. Ciao, alla prossima.